Sul parquet del palaestra di Siena arriva la settima vittoria consecutiva per l'Arezzo Scuola Basket che supera la menzana per 82-64. a 64. Inizio scoppettante per i padroni di casa, la SBA ha il merito di rimanere concentrata e punto su punto si porta al primo vantaggio sul 19-18. a 18. In difesa gli Amaranto poi faticano a contenere gli avversari, così al primo riposo la menzana è avanti di 27-25. Secondo parziale equilibrato con l'Amen che prova più volte a strappare ma alcuni errori banali non permettono ai ragazzi di coach evangelisti di allungare l'esordio di Cutini con il suo impatto positivo e l'ispirato trio Rossi-Fornara-Toia favoriscono un mini break di 7-0 che manda la SBA in vantaggio all'intervallo 42-37 nella ripresa l'Amen cambia decisamente passo, la difesa retina sale di tono non concedendo facili soluzioni alla squadra di casa il parziale a favore dei ragazzi di coach evangelisti è quello decisivo 18 punti consecutivi della SBA spaccano la partita tanto che alla terza sirena il punteggio vede l'Arezzo avanti per 67 a 49. Negli ultimi 10 minuti l'Arezzo scappa più 23. I ragazzi di Colce Evangelisti gestiscono il vantaggio accumulato respingendo il tentativo di rimonta della Menzana. Al quarantesimo l'Amen vince 82 a 64, strappando altri due punti che la tengono in corsa per provare a migliorare la propria classifica. Domenica prossima, alle 18, ultimo turno di stagione regolare al Palas Portestra arriva lo Spezia che ha festeggiato assieme a Legnaia e Cecina la promozione diretta in Serie B. Un ultimo sforzo per cercare altri due punti in attesa dei risultati dagli altri campi che decreteranno la classifica finale.